Collinetta, il libro dice che hanno i bagolari, io i bagolari non li vedo, mi sono la fatto.. La verifica, sì. e può darsi. Cosa sono, sono questi qua? Però eh no, non, non andiamo a verificare. Poi collinetta. Riproduzione della grotta di Lourdes. Sì. Questa c'è. Adesso si vede male perché c'è poca luce. Eh, eh, grotta di Lourdes, Cespugli di Aokuba Japanica. Questi forse si vedono ancora. Ok.